Quella di quest'anno che si tiene a Roma, Palazzo delle Venezia, è la decima edizione, quindi diciamo anche per noi è un compleanno estremamente importante. In una sede altrettanto importante, appunto nel centro di Roma, che è Palazzo Venezia, ci sarà un programma scientifico estremamente importante che si avvale della collaborazione di rappresentanti del Ministero del Turismo, del Ministero del, della Cultura oltre che importanti relatori internazionali. Il ruolo fondamentale dei eh, comuni, delle città che partecipano è sempre di più eh, fondamentale, sempre di più importante proprio legato alla fruibilità e alla creazione all'interno dei territori di programmi alternativi, di programmi di nicchia, di eh, messa in rete di tutti quei beni culturali materiali e immateriali che non escono e fanno parte o sono in addivenire o sono in tentative liste proprio per arricchire e ampliare il patrimonio e la possibilità di far usufruire i turisti di cose che magari sono meno conosciute, meno note ma che possono diventare veramente il motivo per un viaggio. Quindi è un'importante vetrina. Assolutamente sì, un'importante vetrina dove noi porteremo circa 70 tour operator anche quest'anno, oltre che da tutti i paesi europei quest'anno abbiamo Argentina, Thailandia, Giappone, Stati Uniti, quindi anche paesi extraeuropei, eh, numerosi, altrettanto numeroso è il parterre, è il parterre dei giornalisti. quindi. Eh, abbiamo ad oggi già la conferma, la presenza di tutti i 55 siti UNESCO italiani, oltre a diversi paesi stranieri che anche per la prima volta si affacciano, eh, affacciano all'evento, tra cui appunto la stessa Argentina che sarà paese ospite. Io voglio dire questo, che io vorrei che il VTU l'anno prossimo potessimo farlo eh, nella regione Campania. Non abbiamo trovato un'apertura da questo punto di vista, però colgo l'occasione per dire a tutti i comuni i comuni che hanno dei beni culturali che venissero a Roma, li ospiteremo noi nella, eh, nello spazio che abbiamo già acquistato perché il nostro interesse è che tutta la Campania venga rappresentata e dicendo questo mi rivolgo non solo ai comuni della città metropolitana ma a tutti i comuni della regione Campania. Perché è importante questa partecipazione? È importante perché eh, eh, non solo è un incontro internazionale, l'unico riconosciuto dall'UNESCO come incontro internazionale, ma perché c'è uno scambio e eh, noi sappiamo che la cultura è un valore, la cultura produce eh, reddito, la cultura produce sviluppo e noi eh, vogliamo mettere in rete tutti i comuni e tutte le bellezze della nostra regione affinché eh, anche noi possiamo dire eh, di avere la nostra benzina, quella benzina che non inquina e che invece produce bellezza anche per le generazioni future. Perché sarebbe importante farlo a Napoli? L'anno scorso a Siena c'erano 70-80 buyers e giornalisti e, e, i quali hanno potuto visitare Siena, hanno potuto visitare la Toscana e lì scegliere appunto poi dove fare i loro pacchetti per, per un turismo che è un turismo di qualità, io questo vorrei ricordare, che il turismo deve lasciare Deve lasciare del, delle risorse sul territorio, deve lasciare e non consumare soltanto. Per questo io dico: non importa che 5 milioni di persone vanno a Pompei, è importante viceversa che vanno a Padula, che vanno ad Ercolano, che vanno a Castellammare di Stabia, Doplontis, che vanno ovunque a conoscere perché. Sappiamo che questo è un turismo scelto, è un turismo che non consuma il territorio ma che anzi lo arricchisce.